Buongiorno, sono Laura Antichi. Oggi vi voglio mostrare come creare in Google Classroom un compito con griglia. Andiamo in lavori del corso, in crea, con il più, compito. Il titolo del compito sarà fake news. Adesso metto le istruzioni su cosa dovranno fare gli studenti. Descrivi in un breve testo quali siano le più rilevanti fake news sul coronavirus. Proponi almeno tre link di approfondimento, spiega con quali dispositivi hai fatto la tua ricerca e come eventualmente intendi condividere i tuoi risultati per discuterli. Quindi il compito è stato eh, creato, aggiungo una griglia più griglia mi chiede se voglio creare una griglia riutilizzare una griglia o importare da fogli crea griglia darò un titolo a criterio alla mh, griglia il eh, titolo in eh, il primo titolo sarà, esempio, utilizza ed organizza le risorse web. Descrizione del criterio. Utilizza, eh, scriverò, utilizza, cap scriverò capacità di aggregare risorse. Attribuisco un massimo di 25 punti metto un uh, titolo del livello avanzato che è il livello uh, più alto e metto una uh, descrizione del livello Sa esplorare le risorse web in modo autonomo ed organizza le informazioni con coerenza e ricchezza. Crea collegamenti. Aggiungo un altro criterio, un altro li livello. Appunti uh, richiesti in uh, uh, questo caso uh, saranno 20. Il titolo del livello è intermedio. Do una descrizione al livello intermedio. Sa esplorare le risorse web in modo autonomo sa organizzare le informazioni con linearità aggiungo un altro livello i punti richiesti che io, uh, può ottenere uh, sono esempio uh, 15 il titolo del livello è base, do una descrizione ora del livello, esplora alcune risorse web e organizza le informazioni con semplicità senza Creare collegamenti. Aggiungo un ulteriore livello, ne aggiungo quattro. Se ne potrebbero aggiungere nella eh, letteratura internazionale da 3 a 5. Noi ne aggiungiamo 4, i punti da attribuire in questo caso sono 10, il titolo del livello. Possiamo mettere iniziale. Diamo ora una descrizione anche a questo livello. Per esplorare ed organizzare le informazioni ha bisogno di essere guidato dal docente, ha qualche difficoltà a procedere in modo autonomo. Quindi il primo criterio è eh, stato eh, compilato. Andiamo ad aggiungere un eh, secondo criterio. Il titolo sarà Gestisce le informazioni in senso critico. La descrizione del criterio eh, sarà presenta le informazioni valutandole I punti richiesti 25, il titolo eh, del, del livello, anche in questo caso avanzato, la eh, descrizione, mettiamo ora una descrizione. Sa gestire e analizzare le informazioni in senso critico, producendo esempi e interrogandosi sui uh, problemi. Adesso vado ad aggiungere gli altri uh, livelli, quindi l'intermedio, il uh, base e uh, l'iniziale. Ho aggiunto altri criteri per arrivare a un totale di 4 criteri. Allora potete vedere che uh, la, mh, il punteggio totale che può essere acquisito dalle, dallo studente è di uh, 100 punti, avendo attribuito per ogni uh, criterio, come vedete, punti massimo 25. Ora vado a salvare la griglia. Non mi resta che assegnare il compito con griglia. Assegna. Scelgo quindi la classe Sassari, potrei scegliere anche altre classi a cui assegnare lo stesso compito, lascio Sassari, tutti gli studenti, oppure uno studente particolare, in questo caso tutti gli studenti. Se avessi voluto fare una prova inclusiva, quindi dedicata soltanto al recupero degli apprendimenti di alcuni studenti avrei eh, selezionato eh, gli studenti specifici vedete che questa griglia in particolare eh, mi eh, porta al raggiungimento massimo di eh, 100 punti potrei mettere una scadenza quindi mh, dare una scadenza per il compito poi eh, sicuramente eh, darò un, metterò un argomento e posso mettere eh, come argomento, crea argomento, compito. A questo punto ho finito e vado in assegna. Mi dice che il compito è stato creato quindi eh, fake news è stato creato mi rimane la scadenza domani scadenza domani la, la vado a togliere nessuna data di scadenza risalvo ok quindi eh, vedete che eh, mi è stato presentato il compito qui tra i compiti fake eh, news che ha una griglia con quattro criteri e 100 punti totali per eh, l'assegnazione quindi mi fa vedere assegnate tre e uh, poi che sono, è stato assegnato a tre bene, ho, ho concluso sì. questa parte Ora vado a vedere se qualcuno ha consegnato il compito. Vedo che in fake news una persona ha consegnato tre assegnate. Quindi vado su uh, consegnato, prova studente che ha consegnato le sulle fake news, apro E uh, Vedete uh, qui la prova del, dello studente e ora ho la possibilità di uh, dare un voto seguendo eh, i uh, criteri che avevo inserito. Esempio, posso utilizzare, vedete qui alla vostra destra, che ho eh, la possibilità quindi di... Mh, per ogni voce che avevo messo nella griglia di eh, segnare il, il voto. Faccio a caso, mettiamo 20 punti intermedio per uh, utilizzare, sa, eh, eh, esplorare le, eh, le risorse web in modo autonomo, intermedio 20 punti. Mettiamo mm, Uh, quindi siamo arrivati a questa uh, valutazione per quanto riguarda i primi punti, poi mettiamo per gli altri uh, criteri mettiamo 15 punti ad esempio, l'altro che usa dispositivi uh, mettiamo 20 punti e per l'ultimo che produce eh, contenuti eh, mettiamo 10 punti ok quindi ho valutato vedete comodamente ricorrendo a eh, quindi questo strumento messo a disposizione nella parte eh, a destra della, della finestra ho potuto valutare il, il compito e la valutazione, la bozza della valutazione è eh, 70 su 100. Potrei eh, anche correggere questa valutazione se non, eh, se volessi attribuire dei punti in più rispetto a quelli che sono, eh, eh, che mi sono stati restituiti e, ehm, e quindi vado in Restituisci. Quindi lo studente ha eh, raggiunto questo livello Restituisci. Lo studente riceverà una notifica e potrà consultare il voto ricevuto. Lo studente si chiamava Prova studente Restituisci. Quindi, gli rimando il compito corretto. Ecco come è possibile, quindi, creando delle griglie di uh, valutazione, mh, avere questa possibilità di, uh, di correggere facilmente i compiti. In uh, Google Classroom. Riassumendo, creando compiti con griglia di valutazione in uh, uh, Classroom, lo studente riceve insieme al compito la griglia con i criteri di valutazione con i quali sarà valutato. Il docente poi, quando correggerà il compito, potrà ricorrere alla barra laterale e uh, con facilità valutare l'elaborato spuntando il livello per ogni criterio considerato nella griglia. Quindi potrà, lo ripeto, correggere. Comunque il voto, prima di restituirlo, naturalmente io l'ho già restituito, da qui se pensa di dover mh, aggiungere dei punti allo studente in più per uh, l'accuratezza o per qualche altra ragione. O eh, mh, potrebbe anche voler togliere dei punti allo studente se per caso a uh, si accorge che ha uh, copiato.